Benvenuti, in questo video parleremo del caos nel sistema solare. Cosa hanno in comune un rubinetto che perde, il meteo sul nostro pianeta, un doppio pendolo e il sistema solare? Sono tutti esempi di sistemi caotici. In questo video faremo un viaggio nel mondo del caos e scopriremo come il caos non sia un'anomalia, ma il risultato delle leggi della fisica. Il viaggio comincia con una semplice domanda. È possibile calcolare la posizione dei corpi del sistema solare in un qualsiasi istante nel futuro o nel passato? Già gli antichi si erano resi conto che il cielo notturno è prevedibile. Le costellazioni si susseguono allo stesso modo anno dopo anno e annunciano le stagioni. Questa regolarità ha tuttavia delle eccezioni. I pianeti si muovono in modo anomalo rispetto alle stelle fisse. La prima svolta nello studio del moto dei pianeti si verifica tra il 1609 e il 1619, quando Johannes Kepler formula le tre leggi che portano il suo nome. La prima legge afferma che i pianeti percorrono orbite ellittiche in cui il Sole occupa uno dei fuochi. La seconda afferma che il segmento che congiunge un pianeta con il Sole spazza aree uguali in tempi uguali. Infine, la terza legge afferma che il quadrato del tempo impiegato da un pianeta per percorrere un'orbita è proporzionale al cubo del semiasse maggiore. Secondo Keplero, quindi, il sistema solare funzionerebbe come un meccanismo a orologeria, governato da semplici leggi che lo rendono assolutamente regolare e prevedibile. Keplero non è stato in grado di giustificare le sue leggi, che sono frutto di osservazioni empiriche. La giustificazione arriverà nel 1687 quando Isaac Newton descrive la legge della gravitazione universale nel suo libro Principia Matematica, probabilmente l'opera scientifica più influente della storia. La legge della gravitazione universale afferma che due corpi si attraggono con una forza proporzionale al prodotto delle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Questa legge è importante perché implica che ogni corpo del sistema solare influenza tutti gli altri. La legge della gravitazione universale spiega facilmente il moto di un pianeta, ad esempio la Terra, attorno al Sole. Purtroppo le cose diventano più complicate se si aggiunge un altro corpo massiccio, ad esempio un altro pianeta. Dato che ciascun corpo esercita una forza su tutti gli altri, il sistema di equazioni che ne deriva si è rivelato estremamente difficile da risolvere. La difficoltà del problema è evidente da questa animazione. Nel 2002 un relitto spaziale, in pratica una parte di un razzo vettore espulso dopo l'uso, si è riavvicinato alla Terra e la gravità combinata della Terra, della Luna e del Sole lo hanno condotto lungo un'orbita estremamente irregolare, prima di allontanarsi nuovamente dal nostro pianeta. Determinare una formula che descriva la posizione dei tre corpi soggetti alla reciproca attrazione gravitazionale ha preso il nome di problema dei tre corpi. Per secoli le migliori menti della matematica e dell'astronomia si sono cimentate per trovare una soluzione. Il matematico Joseph Louis Lagrange ha scoperto cinque punti di equilibrio, detti punti lagrangiani, nel cosiddetto problema dei tre corpi ristretto, in cui uno dei corpi ha una massa molto minore degli altri due. I punti lagrangiani rivestono un ruolo importante nelle applicazioni della meccanica celeste, ad esempio, il telescopio spaziale James Webb è stato messo in orbita attorno al punto L2 del sistema Sole-Terra, in modo che segua il nostro pianeta semplificando così le comunicazioni. Il problema dei tre corpi era ritenuto talmente importante che nel 1887 il re di Svezia offrì una ricompensa a chi avesse trovato una soluzione. La ricompensa fu giudicata dal matematico francese Henri Poincaré non perché abbia trovato la soluzione, ma perché dimostrò che l'evoluzione del sistema solare non può essere calcolata con precisione. Leggiamo le sue parole. Se conoscessimo esattamente le leggi della natura e la configurazione iniziale dell'universo, potremmo prevedere esattamente l'evoluzione di quello stesso universo in un momento successivo. Ma anche se le leggi naturali non avessero più alcun segreto per noi, potremmo conoscere solo approssimativamente la situazione iniziale. Può accadere che piccole differenze nelle condizioni iniziali ne producano di molto grandi nei risultati finali. Un piccolo errore nel primo produrrà un enorme errore nel secondo. La previsione diventa impossibile e abbiamo un fenomeno casuale. L'essenza del caos è tutta qui. In un sistema non caotico, partendo da configurazioni iniziali vicine, si otterranno traiettorie simili. È possibile che man mano che passa il tempo le traiettorie si separino, ma la velocità di separazione resta limitata. Nei sistemi caotici, invece, configurazioni iniziali vicine portano a traiettorie che prima o poi divergono e prendono strade totalmente diverse. È importante sottolineare che caos non significa necessariamente caso. In altre parole, il caos può emergere anche in sistemi in cui non c'è nessun comportamento casuale come ha scoperto il meteorologo Edward Lorenz. All'inizio degli anni 60, Lorenz sviluppò un modello semplificato di circolazione atmosferica descritto da tre equazioni differenziali non lineari. Per risolvere le equazioni, Lorenz fece ricorso ad un computer piuttosto lento anche per l'epoca. Il computer produceva una tabella di numeri più o meno come questa. I valori di ciascuna riga dipendono da quelli della riga precedente. Lorenzo voleva ripetere una simulazione a partire da un certo istante, per fare ciò ha recuperato il tabulato dei risultati e ricopiato la riga di valori da cui partire, aspettandosi di ottenere esattamente gli stessi risultati. Proviamo a reinserire manualmente il valore 9,2895 in questa cella. Nonostante sia in apparenza lo stesso valore che c'era prima, otteniamo un grafico che da un certo punto in poi è completamente diverso da quello blu di partenza. Il motivo è che i valori visualizzati nella tabella non sono quelli effettivamente calcolati, dato che per leggibilità i computer spesso visualizzano solo una parte delle cifre dopo la virgola. Come Lorenz abbiamo inserito un numero leggermente diverso da quello originale e l'errore si è propagato fino ad esplodere. Possiamo toccare con mano il caos con un semplice esperimento che possiamo realizzare anche in casa. Tutti noi abbiamo familiarità con il pendolo. Certamente è l'esatto opposto di un sistema caotico, Grazie al suo moto regolare viene infatti usato da secoli nella costruzione di orologi. Se però appendiamo due pendoli uno sotto l'altro, otteniamo un doppio pendolo che ha caratteristiche completamente diverse. Costruire un doppio pendolo è facile, bastano alcuni pezzi di legno e un paio di cuscinetti a sfera per pattini a rotelle. Se facciamo partire il doppio pendolo dando una piccola spinta, si comporterà in modo abbastanza regolare. Se però diamo una spinta più decisa, otteniamo un comportamento caotico e impredicibile. In questa animazione vediamo l'evoluzione di 10 pendoli identici che vengono fatti partire sfasati di un millesimo di radiante. Inizialmente tutti i pendoli seguono la stessa traiettoria, ma ben presto le piccole differenze nella configurazione iniziale esplodono e producono un comportamento caotico. Il moto del nostro pianeta è un esempio di sistema caotico. Un errore di 15 metri nella posizione del centro della Terra oggi diventa un errore di 150 metri dopo 10 milioni di anni e di 150 milioni di chilometri dopo 100 milioni di anni, che corrisponde circa alla distanza Terra-Sole. Per capire quanto un sistema è caotico possiamo usare il cosiddetto tempo di Lyapunov, proposto alla fine dell'Ottocento dal matematico russo Aleksandr Lyapunov. Il tempo di Lyapunov ci dice dopo quanto tempo un sistema dinamico diventa impredicibile. Vediamo alcuni esempi di caos nel sistema solare partendo da Iperione, un piccolo satellite naturale di Saturno che con il suo aspetto bizzarro sembra composto di pietra pomice. Iperione ruota su se stesso in modo caotico. Il tempo di Lyapunov è di 36 giorni terrestri, per cui trovandosi sulla sua superficie è impossibile prevedere dove sorgerà il sole dopo un mese. L'asteroide 36 Atalante ha un'orbita fortemente inclinata che varia in modo caotico sotto l'influenza degli altri pianeti. Il tempo di Lyapunov è 4.000 anni, per cui non è possibile prevedere quale sarà l'orbita di Atalante 4.000 anni nel futuro. Le orbite di tutti i quattro pianeti interni, Mercurio, Venere, la Terra e Marte, sono caotiche. Le bande grigie di questa figura mostrano le possibili posizioni di questi quattro pianeti nei prossimi 5 miliardi di anni. Le orbite di Mercurio e Marte sono quelle soggette a maggiori incertezze, al punto che esiste la possibilità che Mercurio finisca nel Sole o si scontri con Venere. Infatti, la zona che coloriamo di rosso indica una possibile sovrapposizione tra le orbite di Mercurio e Venere. La situazione del sistema solare esterno non è certo più tranquilla. Plutone, che fino al 2006 era il nono pianeta del sistema solare e ora è declassato a pianeta nano, ha un'orbita caotica con tempo di Liapunov di 20 milioni di anni. Notte e Hydra, due dei suoi satelliti naturali, hanno l'asse di rotazione che oscilla in modo caotico. Il tempo di Lyapunov non è noto in modo preciso, ma è stimato in qualche mese. Cosa possiamo dire del sistema solare nel suo complesso? Abbiamo già visto che le orbite dei pianeti interni sono caotiche. Per i pianeti esterni, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, la situazione è più complessa. In certe configurazioni iniziali le loro orbite sono stabili. In altre sono caotiche con tempi di Liapunov di qualche decina di milioni di anni. Siamo partiti dall'universo orologeria di Keplero, in cui il futuro è precisamente determinato dal presente. Oggi sappiamo che il sistema solare non si comporta come un orologio a pendolo, ma piuttosto come un doppio pendolo caotico. Quale sarà il destino ultimo del sistema solare nessuno lo sa e nessuno può saperlo.